Ragazzi dunque, eh, stasera eh, andiamo in live su GTA, io e sempre Alex a fare praticamente eh, un po' di cacciaggio e poi dei provini per una serie che vogliamo iniziare su eh, cosa, come si dice, su GTA quindi niente, se volete mh, far parte di questa qua, di questa serie qua basta che eh, mi iscriviate su Instagram il mio ehm, il nome è per basso 05 questo qua se lo faccio vedere vai metto a fuoco aspettate un attimo che basso la luminosità ecco questo qua è il mio account basta che mi, iscrivi, mi iscrivete in direct se volete partecipare e, e vi invio il, il link con eh, il link, il coso, il mio eh, ID della PS4 per il provino se volete giocare dovete anche avere una PS4 e un abbonamento eh, a Playstation Plus per giocare a GTA Online e niente, venite numerosi e iscrivetevi che faremo sempre le solite live iscritto ricambi e niente, noi ci vediamo boh, stasera in live la raga e eh, niente se volete vedere anche qualche video, altro video oltre questo breve video qua che che altro serve diciamo un abiso. Ehm vi lascio qua praticamente in centro, qui così, il canale e invece qua e qua altri due video che potete guardare tranquillamente e niente <coughs> ci becchiamo a stare in live in live e eh, boh finito numerosi, bella